STOOOIL Ora che finalmente ho la vostra attenzione Mandata a tutti i lamentosi Che diranno Palmerone ma potevi anche dire Che il video con ce spoiler Non si fa Ora ve l'ho detto Maledetti Possiamo parlare tranquillamente Della casa dei papel Oh quante belle cose hanno fatto Negli ultimi due anni Su questa serie Cosplay Recensione Cover di bella oh bella ciao, ciao, bella ciao bella Ciao bella Ciao ciao ciao L'incredibile e inaspettato successo Che ha avuto sta serie spagnola Manco stessimo parlando Di The Walking Dead O di Game of Thrones Per dire E per carità Ah, pure io ne ho parlato bene descrivendola come un'ottima serie Almeno le prime due stagioni Sì perché hanno ben pensato di farne una terza E qui il mio allerta stanno per fare una madre Lights over 9000 si è fatto ben sentire Non volete che vi ricordi come è finita con 13 Vero? E per carità è ben comprensibile a Netflix che tu voglia farci big money su sta serie Viste tutte le mille cose che ho detto poco fa Ma vuoi davvero distruggere una storia già finita Continuandola con un protesto stupido? Cioè tutto questo casino è iniziato perché Tokyo Sempre colpa di Tokyo avessero ammazzato te al posto di Mosca Decide di allontanarsi dal suo piccolo angioletto Rio E violando tutte le regole che le ha impartito il professore Ovvero non fidarsi di nessuno a parte loro due Restare sempre insieme E non usare i telefoni Questi due in soli tre giorni, che si sono temporaneamente separati, violano tutte le regole del professore, vengono giocati dalla polizia e Rio viene arrestato. Così Tokyo chiede aiuto al professore e agli altri membri della banda per aiutarla a liberare Rio. Professore, Rio è appena stato catturato dai militari e lo tengono rinchiuso per torturarlo e fargli confessare dove si trova lei e gli altri membri della banda. Ehm, me ne dovrebbe fregare qualcosa? Professore! No, dico, quando ci siamo incontrati vi ho per caso fatto firmare un contratto che stipulava che io dovessi salvare il cap ogni fortuna volta che vi sareste trovati nei guai. No, ma ci ha lasciato delle coordinate per contattarla in caso di emergenza. Ok, sentiamo, come vi hanno rintracciato? Abbiamo usato dei telefoni per parlare a distanza. Ma non vi avevo detto di non separarvi e non usare i telefoni? Spero che ci sia una motivazione logica per questa violazione delle regole. Ehm, um, avevo le mie cose. Come? Cambiare aria, fare nuove esperienze, cose così. Dopotutto sono ancora giovane e bella. Potresti per favore ricordarmi per quale ragione abbia reclutato una miserabile dalla mitica stupidità della tua? Ok, ora recluterò la banda e chiederò di seguirci in una missione per salvare rio, nonostante questo comporti mettere in pericolo il gruppo, mia moglie, la sua famiglia e un altro bambino. E ragazzi, nonostante tutto, accetteranno perché siamo tutti collegati dal potere dell'amore. Grazie professore, lei sì che è un genio. Certo che lo sono. Cosa state dicendo? Ma tra i criminali non esiste il motto ognuno per sé se ti cioccano per una sada che hai fatto tu so chi stai tuoi. C'è ragione Denver, a di rasta poi, con giunta che è diventato padre ha delle certe responsabilità una delle quali è non mettere in pericolo la propria fottuta famiglia. rio è in pericolo, lo stanno torturando, dobbiamo salvarlo assolutamente. La colpa è mia anche se non la metto visto che sono una grandissima puttana. Tokyo? Sì? E sti cazzi! Ah! Comunque il piano è quello di occupare la banca di Spagna Rubare l'oro e fare un po' di pressione sulla polizia per liberare Rio Tutto bello, non ho nulla da dire in contrario Il piano è buono, un po' avventato e preparato in fretta rispetto all'ultimo Ma comunque buono Sì vabbè è vero che tutta la storia è contornata con fin troppi Flashback a volte inutili sui personaggi e sull'amore Però una cosa l'hanno aggiustata devo dire Finalmente la polizia non agisce più in maniera stupida! Oh, bravi, avete aggiunto finalmente personaggi che riguardo a strategia se la battono molto bene col professore Il che rende la partita equilibrata Tipo sta donna che chiameremo L femmina, raga, è uguale Mangia dolci, è una persona abbastanza bizzarra Unica differenza è che donna, è incinta, ha un colorito naturale, è spagnola Ed è un pochino, un pochino, pochino sadica Ma come personaggio... Mi piace. Molto astuta come è riuscita a rigirarsi per bene il professore a fine stagione, portandolo a compiere una scelta impulsiva e abbastanza stupida. Cioè, voglio dire, verso metà stagione la serie si è rialzata parecchio, mi ha coinvolto molto di più della prima metà parte. Però poi non mi potete far cascare le lape con certe stronzate che vedo alla fine. Cioè, riescono a salvare Rio convincendo la polizia a farlo entrare nella banca. Poi li mola un po' con Tokyo e subito dopo, ragazzi, arriva la bomba. Tokyo mi dispiace, ma quei giorni inizio mi hanno fatto capire che non ti merito. Basta, tra noi è finita. Che costa? Mi stai a dire? Sta stronza si è messa a fare un putiferio per salvarti, coinvolgendo diverse persone, quattro delle quali hanno dei figli. E tu la mandi a fisso qualunque Ma mi volete fare in class? Volete che mi gonfia ed esploda per le troppe crosse e mi state rifilando in testa? Poi Tokyo che ci prova da ubriaca con Denver. E lui che le permette di baciarlo due volte. Ma che davvero? La volete mandare al. C'è la caratterizzazione di questi personaggi! Ma perché mi ostai? Un attimo. Mi devo calmare, mi devo leggermente calmare Perché sta stagione presenta degli elementi molto buoni Il problema è che dovete condire il tutto con le... E basta! Non siamo a livello della seconda stagione di 13, grazie a Dio Ma tanto faranno uscire la parte 4 il prossimo anno Quindi sono ancora in tempo per sminchiare tutta la trama Non mi soffermo molto sui nuovi personaggi, sui flashback con Berlino Perché non sono al momento qualcosa che meriti così tanta attenzione Concludo col dire che nonostante queste stronzate Nonostante il rischio di realizzare altri... La casa dei papel rimarrà comunque un pezzo di me Della mia memoria e di quanto fosse bella Quando ci stavano solo le prime due stagioni Per adesso, ni. Basta, sono stanco Ci vediamo alla prossima ragazzi con un nuovo video Bye bye